Sono Laura Anticchi, vi parlerò di glossario. Creare glossari nella formazione. Cosa intendiamo per glossario? Intendiamo una raccolta in ordine alfabetico di termini relativi ad un ambito specifico di interesse. I termini sono esposti nei loro significati. E a riferimenti il glossario può comparire all'inizio alla fine generalmente alla fine di un libro una lezione un corso ha lo scopo di raccogliere la terminologia e i concetti di riferimento usati in un determinato contesto facilita la comprensione la comunicazione crea convergenza e riconoscimento rispetto ad un tema, creando un linguaggio di significati condivisi. Nelle piattaforme di apprendimento, ad esempio Moodle, quando i termini del glossario compaiono nel contesto di un corso, risultano linkati alle loro definizioni presenti nel glossario. Ci sono due modalità di glossario. Il glossario è già presente nel contesto, in questo caso ha una funzione guida e chiarisce i concetti considerati. Secondo caso, il glossario è costruito dagli utenti del corso che procedono alla implementazione delle conoscenze e delle competenze. Importanza didattico-formativa del glossario costruito dagli utenti di un corso e di un'esperienza di apprendimento convergere alla, nella definizione dei concetti, socializzare e condividere, attivare la memoria e l'organizzazione dei eh, dati.